Cari amici di radio, ICN New York e Italia Medaus, conosciutissimo non solo in Italia ma anche oltre confini, lui è un grandissimo showman, voglio ridurre il tutto a questa parola meravigliosa, Paghi Arcella, buonasera Paghi. Buonasera siamo pronti per San Ramon, un appuntamento che si ritrova e un saluto ladies and gentlemen good evening sono stato bravo <ride> mi auguro per i nostri amici e sarà una serata ricca di arte e musica come sempre tanti ospiti importanti la madrina Anna Palchi, ma soprattutto il made in Ital Italy in passerella con la moda e soprattutto l'enogastronomia che credo avete già raccontato sarà un Successo come sempre, come Gino Foglio organizzatore fa di solito. Allora, Paghe, Victor Morgana Bay, qui a Sanremo in pieno festival sanrenese. Mi dici una cosa positiva e una negativa di questo festival? Di questo festival credo che eh, c'è armonia quando. C'è armonia si può tenere tanto dalla vita. Credo io l'augurio che faccio a tutti, cerchiamo di vivere sereni e di essere persone che possiamo contribuire a questa serenità, cercando di evitare problemi, positività, aiuta a tutti per cercare di ottenere un mondo migliore. Grazie a voi. Grazie Paghi, io ti auguro una buona serata e buon Sanremo in 2020. Grazie, ciao.